ciao sono iris titolare dell'agenzia iris viaggi e ti do il benvenuto sul mio canale ho deciso di creare questo canale youtube proprio perché attualmente mi sono resa conto che non esiste un canale dedicato ai viaggi di nozze e matrimoni all'estero ogni settimana pubblicherò un nuovo video in cui io ti fornirò un sacco di consigli dedicati proprio al mondo dei viaggi ma ora la prima cosa che devi fare Assolutamente a iscriverti al mio canale cliccando qui sotto il tasto che vedi. Non vedo l'ora di vederti nella mia community. A presto, ciao!